Piercing. Tu ce l'hai? Beh, se ce l'hai non sei sicuramente l'unico, perché va veramente tanto, ma tanto di moda. E non solo da oggi. Il piercing ce lo portiamo dietro da veramente tantissimo tempo. Veniva utilizzato proprio come ora, a scopo ornamentale, ma si preferiva usarlo durante dei rituali particolari, dei riti magici, per distinguere il rango di un individuo all'interno della comunità. La primissima testimonianza è stata trovata su una mummia di 5.000 anni fa e aveva un bellissimo piercing all'orecchio un orecchino Libri, statue e incisioni ci mostrano piercing di ogni forma genere e posizione nell'arco di tutta la storia Torniamo ai tempi nostri Le statistiche ci dicono che il 72% dei possessori di piercing sono donne e il tipo di piercing che preferiscono è quello all'ombelico il 18% dei piercing totali mentre gli uomini preferiscono quello al capezzolo. Ma I numeri che veramente mi interessano sono quelli del piercing all'interno della bocca. Quasi il 20% dei piercing totali viene fatto nel cavorale. Lingua, labbra, frenuli, guance, per quanto bello sia, ci sono dei rischi. Dei rischi che devi considerare se hai il piercing o se lo vuoi mettere. Più del 50% delle persone che hanno un piercing dimostrano di avere infiammazioni gengivali e recessioni gengivali. La recessione gengivale quella curva della gengiva si posiziona più in basso in questo caso prevede un trauma continuo nel tempo infatti la probabilità di avere un danno è direttamente proporzionale al tempo in cui il gioiello rimane all'interno della bocca più precisamente si è riscontrato un rischio aumentato quando rimane in bocca per più di due anni e la barra del piercing è più lunga di 1,6 cm. ovviamente ogni caso è soggettivo il piercing che crea più danni è quello labiale. Molto probabilmente perché è quello che riceve più traumi durante l'arco di tutta la giornata. Parlare, mangiare, espressioni della bocca, sorrisi, colpi accidentali, insomma tutto fa brodo per creare il danno. Il piercing alla lingua invece crea meno danno estetico. che okay, il danno lo crea comunque, ma non si vede. Ma anche se non si vede, non dovresti dormire sogni sereni. I ricercatori hanno riportato diversi casi di lesioni parodontali gravi, questo tipo di piercing. Come il caso di una diciottenne che in 4 anni di piercing ha perso 7 mm di attacco gengivale e una mobilità di secondo grado. Questo vuol dire che il dente ha perso un grosso sostegno È tutta colpa di quella sfera che ogni giorno toccava, premeva, toccava, premeva finché ha creato il danno. Ah, e se avete la sfera di plastica è uguale, il danno lo crea lo stesso. Ciò che è veramente preoccupante è l'età a cui vengono indossati. Si inizia già a partire dai 12 ai 13 anni. Perdere così tanto sostegno a un'età così giovane è un fardello che ti porti dietro tutta la vita. Anche perché non è detto che si può sempre porre rimedio. Altri fattori che peggiorano di più la prognosi quando c'è un danno da piercing è la placca batterica, quindi una scarsa igiene, e il fumo di sigaretta e poi anche i mancati controlli dal dentista. Se poi vogliamo essere ancora più precisi nell'elencare i danni creati dal piercing, e noi lo vogliamo, restringiamo il campo anche verso quelle persone che non effettuano il foro dalle persone competenti. E sì le persone che effettuano un piercing hanno seguito corsi, conoscono l'anatomia hanno per legge il diritto di farlo perché qui i rischi possono essere molto ma molto più gravi di una recessione gengivale parliamo di emorragia, danni nervosi HIV, epatite e in generale anche se lo fai da persone competenti non è detto che non ci siano rischi, infatti da una ricerca il 30% delle persone che ha effettuato un piercing lamenta di aver avuto dei problemi, il 15% ha avuto bisogno di uno specialista e lo 0,9% ha avuto bisogno di un ricovero. Un altro tipo di danno è quello ai denti, fratture, abrasioni, E tutto a carico dei denti di davanti, i denti estetici, quelli che vedono tutti quando sorridi. Non è che voglio convincerti a rimuovere il piercing. Con questo video voglio farti conoscere, voglio che tu sia consapevole di quali sono i rischi, che tu lo abbia da diversi anni o che tu lo stia per mettere. Calcola bene i pro e i contro e quantomeno vai a fare frequenti controlli dal tuo dentista o comunque fai l'igiene ogni 6 mesi. Il tuo igienista cercherà di convincerti in ogni modo a toglierlo, però insomma non gli dare credito se vuoi. Per quanto il piercing sia un accessorio bellissimo e alla moda, quello che ti sta facendo è rovinare l'accessorio più bello che hai. E soprattutto che ti dovrei tenere per sempre. Sì, sto parlando del tuo sorriso.